Amici ed in modo particolare mando un saluto speciale al mio caro amico christian Maffei che mi ha dedicato un una parodia che potrete trovare nel suo canale di youtube il canale di youtube di christian Maffei. io nel precedente live vi ho messo il link della parodia se eh, guardate la parodia logicamente guarderete il suo video ed entrerete potrete entrare nel suo canale siccome eh, sono quasi le eh, sono le 14 e 44 eh, siccome sono quasi le 15 e eh, ho da Sant'Encian chan dal vivo non so mi ha comunicato che mi ha comunicato eh, il, il, il, il cellulare che che, che dal vivo magari sono entrato con un altro eh, radio santin chan non so che, che strano vabbè mi ha comunicato di nuovo che sono dal vivo chissà perché allora sono quasi le 15 io ho egregiamente pranzato a, a mezzogiorno perché mi sono svegliato presto E adesso ho del tempo libero purtroppo in questi giorni che ho occasione di fare tanti live non mi organizzo fa caldo ma eh, purtroppo farà questa notte un, una temperatura di 11 gradi che dire io vi vorrei parlare di libri nessuno mi fa delle domande quindi eh, vediamo un po di che parlare poi darò un titolo migliore a questo live perché io intanto gli metto un altro live come titolo poi eh, vediamo di migliorare il titolo a seconda di quello che dirò intanto facendo dei live stay in live! la la la la vabbè allora per domani eh, questa mattina ho visto il telegiornale Rajoy ha annunciato che ricorrerà alla legge 140 e passa 150 della costituzione spagnola all'emendamento se eh, continuerà la tensione come prevedibile con la eh, regione catalana perché loro vogliono l'indipendenza allora ci potrà essere un intervento militare poi a una giornalista che gli chiedeva ma lei che ne pensa della violenza che si è visto esercitare su eh, bambini, anziani eccetera e che è stata criticata da tutti i politici del mondo, Rajoy ha detto ma senta lei che mi sta facendo una domanda o mi sta mettendo in bocca delle risposte che vuole che le dica quello che è? e non ha risposto eh, sulle critiche e le condanne di tutto il mondo alla violenza referendaria spagnola e ha detto che lui appoggiava in tutto e per tutto le forze dell'ordine. Così come in tutto e per tutto la nostra classe dirigente, non solo di destra, aveva appoggiato eh, le forze dell'ordine italiane durante la repressione eh, della scuola Diaz, dove si rifugiavano i manifestanti dormendo nelle proteste contro il G8 di Genova del 2001, credo. E poi si è saputo invece che in corte europea eh, sono stati è stata condannata l'italia per abuso poliziale per autoritarismo e per violenze torture sui civili quindi evidentemente tanto bene non abbiamo fatto e quindi che cosa sarà di questo referendum catalano a quali risultati porterà non lo so ma in più domenica ci sarà il referendum in lombardia che sarà la stessa cosa che seguirà le stesse impronte e speriamo di no e adesso ciò da fare vi saluto aspettando il risultato di questi referendum eh, e di questi provvedimenti e ve li commenterò sempre dal vivo ciao il vostro sant'enchan